Angelo Dossi è stato allievo di Norberto Bobbio ed è professore ordinario di storia del pensiero politico all'Università di Torino. Svolge anche attività di commentatore giornalistico e di organizzatore culturale. Si occupa prevalentemente di storia delle idee e degli intellettuali del Novecento, di nazionalismo e fascismo, di guerra e di temi di teoria politica e di questioni di metodo storico. È membro dell'edizione nazionale degli scritti di Antonio Lagroma e di quella di Antonio Gramsci, autore al quale ha dedicato numerosissimi studi ha ideato e dirige dal 2005 Festival Storia e le riviste di Storia Magistra, rivista di storia critica edita da Franco Angeli a Milano, e Gramsciana, rivista internazionale di studi, di studi su Antonio Gramsci edita da Mucchi. Ha al suo attivo una trentina di volumi, tra i più recenti Gli Ismi della politica, 52 voci per capire il presente, a, a cura, curata dal, dal professore per Viella nel 2010. Il nostro Gramsci, Antonio Gramsci a confronto con i protagonisti della storia d'Italia, Alfabeto brasilei, brasileiro, 26 parole per riflettere sulla nostra e civiltà, con un fotoreportage di Eloisa D'Orsi, editore dell'AIDS nel 2013, e inchiesta su Gramsci, quaderni scomparsi a più le conversioni, leggende o verità, a cura dell'Accademia di University Press Torino nel 2014. Eh, in particolare però da pochi giorni è distribuito nelle librerie il suo ultimo volume, Gramsci, una nuova biografia edita del, per le edizioni Feltri e quindi con piacere che gli lascio l'intervento conclusivo di questo pomeriggio, Antonio Gramsci, il ritratto di un rivoluzionario. Grazie. Signora, signora vi siete divertiti, in pratica adesso dovrebbe cominciare la parte noiosa, adesso vedremo. Eh, vorrei, io non faccio mai eh, premesse, perché poi qui so che c'è un qualcuno che fa una regia occulta che è pronta a intervenire se sforiamo sui tempi, ma questa volta la premessa la voglio fare perché eh, uno avrei dovuto essere a Bruxelles a parlare di Gramsci o preferito Cisella Bassi quando ho scoperto questa cosa che Gramsci era passato di qua, dico no, vabbè, Bruxelles può aspettare no, <ride> vabbè la seconda premessa è che immaginavo di trovare 12-14 persone perché dico non per svalutare Cisello, ma perché dico bella giornata weekend di ponte anzi pontone saranno tutti al mare e terza premessa sono più che ammirato dei impertini veramente, perfino le toilette che sono andato a esplorare. Ma sono le più belle toilette che abbiamo visto in Italia. E non hanno ancora fatto bene giù del circo, ho solo visto l'ingresso e mi ha scioccato. Sembrava di essere... da Bruxelles. Quindi vi ringrazio per avermi fatto, trovato, fatto trovare un pezzo di Bruxelles qua. Bene, eh, in realtà mi ero fatto anche una scaletta. Eh, Forse alla fine la, la, la, la stravolgo e userò come tappe del percorso un po' dei frammenti che sono stati forniti, facendo un po' di grosse marginali e facendo capire perché Antonio Gramsci è il pensatore italiano del Novecento più studiato e tradotto nel mondo, ed è il pensatore italiano più studiato e tradotto nel mondo dal XVI secolo in avanti, dati ufficiali dell'UNESCO. Con una eh, linea tendenziale crescente, mentre sto parlando sarà sicuramente uscito un articolo, un sacco, un libro. Eh, la bibliografia Gramsciana, cioè i scritti su Antonio Gramsci, finora che abbiamo rubricato, ma è un lavoro in progress, supera i 20.000 titoli, in 41 lingue diverse, la metà circa sono in italiano l'altra metà in 40 lingue ed è una, una cifra che via via accresciamo dico via via perché appunto io mi occupo di Gramsci da 40 anni quindi ho più di 40 anni e eh, le chiavi a cui faceva riferimento lui per esempio farò un discorso rapsodico, ogni tanto cercherò di mettere in ordine ma per evitare che voi vi annoiate eh, le chiave, a cui faceva riferimento lui, sono state in realtà pubblicate per la prima volta nell'ambito dell'edizione nazionale Gramsci a cui il mio onore di appartenere, nel senso che erano stati soltanto pubblicati dei frammenti. Ora è uscita un'edizione critica, filologicamente eh, ineccepibile, in cui appunto abbiamo questi che sono in realtà i primi esercizi di traduzione di Gramsci, ma sono anche. I primi esercizi di scrittura in carcere. Questo è molto importante. Eh, queste sono, come dire, delle pillole anticipatorie. Torniamo all'origine, eh, anche per fare qualche glossa marginale rispetto a quello che abbiamo sentito. La biografia di Gramsci, 46 anni circa, 1891-1937, ormai sappiamo, 22 gennaio, mi pare che abbia detto 23, 22 gennaio 1891, 27 aprile 1937 è facile da vedere sullo schermo se non ce fatto. Virtualmente, immaginiamolo, sono quattro eh, periodi, o se vogliamo, cinque. Nel mio libro li ho organizzati in cinque periodi. Il primo è quello ineccepibile: La Sardegna. Sono vent'anni. Ora non scenderò troppo nei dettagli, però mh, rispetto al racconto eh, teatrale che abbiamo sentito. Ci sono due cose che vanno precisate che sono importanti. Sono i due fatti traumatici del periodo Sarto. E sono due fatti che avvengono nella prima infanzia di Antonio, chiamato Nino familiarmente. Nino mi chiamo, come recita il titolo del gustoso libretto di Luca Paoliso che è un discendente di Antonio Grasci. Per parte di me. Bene, eh, questi due fatti traumatici sono molto importanti per spiegare anche questa sua passione per le fiamme vale a dire il primo fatto traumatico era la malattia cioè non è che semplicemente Gramsci è un bambino gracile e macilente anche io gracile e macilente guardate, infatti eh, Gramsci è colpito da una grave malattia una tubercolosi ossea che non fu diagnosticata era una malattia curabile era una malattia che consiste nel fatto che il bacillo Faceva con tubercolosi, ce cioè, lo dico sì, insino nelle vertebre, Va operato, va curato chirurgicamente. Invece, il povero bambino fu sottoposto a delle torture che peggiorarono la sua situazione. Veniva appeso per i piedi quando si cominciò a scoprire una, una gibbosità, quella che noi andiamo a toccare che ci porta. No, Andreotti, tutti lo volevano toccare, dicevano qui, <ride> spiritosamente. Una gibbosità e i familiari, o per ignoranza ovviamente. Eh, lo sottoprendono a queste torture, ma anche altre che poi lui descrive. Eh, questa malattia ha una serie di conseguenze fisiche che lo tormenteranno per tutta la vita: sbocchi di sangue e emicrania, perché il piegamento delle vertebre, se non entriamo troppo nel, nel dettaglio, ma gli provoca queste cose. L'emicrania lo tormenterà, questo è stato ricordato, tutta la vita e sono molti i riferimenti nelle lettere, quando lui racconterà per esempio a Torino queste crisi di emicrania che gli durano anche diversi giorni, ci cioè, sono alcune che sono durate una settimana e cui è come se perdesse coscienza, ogni tanto perde coscienza. Racconterà in una lettera, mi rotolavo come un matto furioso sul pavimento. Bene. Il primo fatto traumatico dunque è la malattia. Malattia che, come forse molti sanno, fu nascosta dalla famiglia. E si raccontò quella storia che abbiamo letto nelle prime biografie geografiche di Gramsci che il povero bambino era caduto dalle braccia di una collaboratrice domestica. Voi immaginate la, bambina, la collaboratrice che fa, oh che bel bambino, oh che bel bambino, mi oh, è caduto quel bambino. Non è così. La malattia costituiva vergogna sociale. Il secondo fatto traumatico è un fatto che può interessare il capitano dei Carabinieri il padre di Gramsci viene arrestato rapidamente processato rapidamente condannato allora, per e qui c'è un'altra leggenda non voglio leggere il mio libro fareste bene perché si sfatano molte leggende o si correggono anche alcune cose che abbiamo sentito prima perché sono basato sulle vecchie biografie Vale a dire, si è raccontato, allora noi abbiamo una biografia di Gramsci importante pubblicata da un sardo, un personaggio straordinario, Giuseppe Fiori, uscita nel 1966. Era tempo di fare un'altra, perché nell'ambito delle ricerche condotte da un gruppo di lavoro per l'edizione nazionale abbiamo fatto più scoperte documentarie su Gramsci in questi ultimi anni che in tutti i decenni precedenti. Bene, la leggenda cosa vuole? Vuole che il padre sia stato condannato, eh, Giuseppe Fiori la racconta così, per una sorta di complotto politico, I politici sempre che un complotto, no? Eh, un goblotto, un goblotto, non è un goblotto, aveva allora, rubato i soldi, pare che li avesse tutti i al gioco. Eh, vabbè, dannato vizio, no? non lo prendete, già l'avete lasciato Comunque, il padre Francesco, che era un funzionario, il che fa un'altra leggenda non era una famiglia povera, una famiglia grande, era una famiglia della. Piccola, media borghesia funzionaria del Mezzogiorno d'Italia, Quelle che dava di solito in quadri alla burocrazia, all'esercito, ai carabinieri, all'amministratura. Eh, diciamo anche che è molto interessante il fatto che Antonio, per parte paterna, diceva che è arrivata una mail che protestava perché non avete raccontato che l'origine della famiglia Gramsci deriva dal principato di Gramsci in Albania. Eh, per parte materna è di origine spagnola quindi questo è molto interessante cioè in Gramsci che io credo sia il più grande italiano del XX secolo e mio viso uno dei più grandi della storia d'Italia le sue origini rappresentano eh, i due versanti del, eh, intorno alla parte a est e ovest dell'Italia Spagna e i Balcani dai Balcani eh, i Gramsci erano poi eh, Gramsci si italianizzano comunque eh, arrivano poi in una zona della Calabria, in particolare a Plataci, dove ancora oggi si parla una comunità in cui si parla una lingua di origine albanese. Eh, e Infatti, eh, devo dire che i calabresi cercano ogni tanto di sottrarre Gramsci ai Sardi, dicendo: No, però Gramsci è un po' nostro, no? Cioè, no, veramente perché noi siamo arrivati prima. No? Questa, a me piace questa contesa. E a Plataci, che è un posto bellissimo che per arrivarci, cioè. Portatevi le pillole anti-emetiche, anti anti-volta, eh, perché è terribile arrivare lassù. Bene, c'è anche un piccolo centro studi greciani. La famiglia materna era anche una famiglia di funzionari, che sono per lo più esattori delle imposte, ufficiali del registro. Dove il padre lavorava l'ufficio del registro. Questi due fatti traumatici sono molto importanti, e in particolare la vicenda dell'arresto è importante perché ci fa capire. Perché Gramsci eh, mh, nutra, fin dalla prima infanzia, eh, una passione straordinaria per la verità. Mi era ero a tal punto infanatichito per la verità da risultare molesto ai miei genitori. E perché si infanatichisce per la verità? Tu avete sentito quella famosa frase, no, dire la verità è sempre rivoluzionario, eccetera, l'ha trovata anche sulle cartuscelle di Gramsci Perugino. Bene, perché gli viene nascosto il fatto che il padre è in galera, il padre fu quando a cinque 5 anni che si scontò tutti fino all'ultimo giorno e lui lo scoprirà, ovviamente lo scoprirà, e lo scoprirà nel modo peggiore, lo scoprirà perché qualche compagno di classe gli dice stai zitto tu che tuo padre è in galera, come? Ma io, lui sapeva che il padre era dalla mamma grande, cioè dalla nonna a lavorare, arriva a casa e allora vuol dire, si arrabbia moltissimo con sua madre e questa cosa, badate bene, si riprodurrà quando lui sarà arrestato, scoprirà, quei cenni sono per dire cosa? Tirare in flurrasse. Cioè ormai gli attenti alla comunicazione sono assai più importanti, la forma prevale sul contenuto. Allora fare su giù cioè la dei pupi è diventata ma mi avete fatto perdere i segni questo fatto si riprodurrà quando lui viene arrestato perché scoprirà a distanza di tempo di parecchio tempo che sua moglie con la complicità degli atti familiari la famiglia russa diciamo ha nascosto che il padre cioè che Antonio era ovviamente lui va su, su tutte le furie anche per una ragione psicologica cioè dire, lui rivive questa cosa che no, esattamente no, a distanza di tanti anni di nuovo la menzogna e di là comincia a dire io non capisco perché gli adulti debbano considerare i bambini incapaci di capire e coltiva da allora accanto a questa passione per la verità che è la cifra fondamentale di Gramsci un'altra passione quella pedagogica eh, io dico in questo libro, ma l'avevo già detto in un altro libro eh, che tra le tante etichette possibili che noi possiamo dare ad Antonio Gramsci quella che mi pare più si attaglia la sua personalità sia quella di educatore Gramsci è stato innanzitutto un educatore questo spiega molte cose ed è stato educatore non solo verso i figli sia pure indirettamente attraverso la corrispondenza in una situazione appunto che lui ha accennato vede di conflitto con sua moglie sua moglie è una spontaneista diremmo Gramsci è un nemico feroce dello spontaneismo in politica come in pedagogia Gramsci è un teorico dell'organizzazione della disciplina che deve essere però anche autodisciplina naturalmente sul piano ma per i bambini deve essere innanzitutto etrodisciplina, cioè i grandi devono insegnare, devono usare il eh, valore della disciplina ma ah, per tempo invece lo dice si fa esattamente, si sbaglia il principio perché gli si lascia fare qualunque cosa quando sono bambini e poi gli si pretende di correggere con le mazzate quando sono adolescenti, errore gravissimo per esempio un episodio non so se vi ricordi eh, regala un orologio l'orologio ha ricevuto il regalo eh, il bambino lo prende e lo distrugge con un colpo di martello e la mamma dice, ah caro bambino Gramsci, cioè, questa roba qui dice, no, è lì che devi intervenire no. comunque eh, questi due fatti traumatici sono i fatti che determinano eh, molte cose successivamente in qualche modo indirizzano Gramsci l'arresto la, del padre provocherà, sì, a quel punto la miseria della famiglia il padre era l'unica fonte di reddito della famiglia. E lo stesso Antonio interromperà gli studi per un paio d'anni e andrà a fare eh, l'estate, farà lavori vari, ma eh, durante l'anno scolastico per un paio d'anni andrà a portare pacchi, grossi scartafaggi, che mi spezzavano le braccia, eh, eh, all'ufficio all del catasto e questo ogni tanto riemergerà in una serie di racconti bene, nel periodo sardo di questi vent'anni quindi lui perde due anni si direbbe, no, oggi non si usa più dire due anni no, ha fatto esperienza ai miei tempi si no, oh, ha perso un anno ma come ha perso, in che senso non lo trova più, no? ha perso lui perde due anni e infatti finirà il liceo eh, tra l'altro anche le sue scuole medie elementari e medie lui le fa eh, in varie sedi perché dopo l'arresto del padre quindi la vergogna della, della malattia fa sì che si inventi la, la, la balla della caduta. La vergogna dell'arresto provoca il fatto che la famiglia si sposti da Ales a Ghirazza. La fortuna, quindi non vi vantate tanto voi di Ghirazza rispetto a quelli di Ales, perché lì ci sono dei contrasti fortissimi. Io arrivo adesso e fino a ieri lo a Cagliari, sono partito stamattina, da Cagliari mi hanno instaurato come un volo per Cilisello la Cagliari. Ebbene, eh, si trasferisce a Di poi lui fa gli studi in varie sedi e finirà poi con il Liceo a Cagliari. che rispetto a allora, cioè questi borghi, è una, è una grande città naturalmente, con tutto quello che comporta, e lì fa le prime scoperte grazie al suo fratello Gennaro che è figura importante della famiglia, è, è il fratello maggiore ed è anche il fratello più politicamente già iscritto al Partito Socialista, il fratello politicamente orientato che comincia a dare qualche suggerimento di lettura diciamo, a Nino. Vivranno insieme in situazioni di difficoltà, eh, cambiando case, cercando le case sempre più schifose per spendere meno. E lì comincia anche questa situazione di conflitto con la famiglia, che durerà a lungo. Il conflitto con la famiglia si ingigantisce a Torino. Granci parte per andare a Torino perché va a Torino, non perché deve essere facile Torino, va a Torino perché esisteva un'istituzione creata da Carlo Alberto, lui, ehm, che si chiamava Collegio delle Province, poi chiamato Collegio Carlo Alberto, province perché erano le province del Regno di Sardegna, che dava corsi di studio a giovani ambosessi ehm, per fare l'università, purché avessero dei prerequisiti condizioni familiari indigenti, Allora la famiglia, abbiamo detto, era indigente, perché il padre poi avrà la un lavoro eh, dopo parecchio tempo, però sarà un lavoro in cui, come dire, il salario sarà un quarto di quello che prendeva prima e quindi mh, tutta una serie di difficoltà. Bene, quindi condizioni familiari indigente, testimoniate dagli uffici reali del comune e soprattutto esami di maturità superati col massimo dei voti. Dopodiché, questi erano i prerequisiti, si andava a Torino, a sostenere le prove per essere ammesso a godere di questa borsa, che era poi una borsa miseranda, diciamo così, 70 lire al mese, purché si fosse sempre in regola con gli esami universitari. Se saltavi l'esame veniva sospesa la borsa. Quindi lui arriva a Torino e comincia a avere delle difficoltà enormi perché eh, si accorge subito che dire, eh, la borsa è insufficiente, ma si accorge soprattutto che, si rende conto che la famiglia si sente trascurato dalla famiglia la famiglia manda in ritardo i documenti per cui la borsa non parte e eh, lui comincia a mandare delle lettere disperate in cui emerge il conflitto col padre questo conflitto si spiega anche con sé, a mio avviso lo dico nel libro anche con una sorta di rabbia che lui ha maturato per il fatto che il padre ha rubato sostanzialmente. cioè Gramsci non lo perdonerà. Mentre il rapporto con sua madre sarà un rapporto. L'universo affettivo di Nino sta tutto del rapporto con sua madre. Che lui è proprio, avrà un, eh, tutte le lettere alla madre sono improntate alla tenerezza. Tenerezza è una parola chiave di Gramsci sono improntate alla tenerezza. Eh, il rapporto col padre invece è un rapporto conflittuale. Cito solo un passaggio di una lettera, a un certo punto lui, il primo anno che è a Torino, che il padre non gli risponde, lui continua a chiedere i documenti, a chiedere soldi, eccetera, eccetera, e lui, eh, Antonio, scrive al padre, già, ma si sa che tu sei il padrone, non il padre, e io ne conosco degli uomini che sono dei veri padri, colpo al cuore. Eh, Torino dunque supera faticosamente questi durissimi esami gli esami durano due settimane sono esami su tutti i programmi di tutte le materie di tutto il triennio delle superiori è una roba bestiale lui riesce a passare è penultimo, diciamo così, in gradatore ma comunque entra e quindi si iscrive alla facoltà di filosofia e lettere si chiamava al tempo non lettere e filosofia eh, Torino era allora una città eh, universitaria importante eh, adesso no allora sì, era un importante. Per giurisprudenza e medicina, se, med se la giocava con Roma e medicina probabilmente era la più importante d'Italia. Eh, lui si scriva lettere, non era molto importante lettere, però lui si scriveva a lettere che aveva una passione per la storia. Eh, tutto il pensiero di Gramsci è un pensiero storico, lo dico una volta per tutti. Bene, eh, Torino significa innanzitutto questo impatto drammatico. Tant'è che dopo poche settimane, ancora per qualche mese, dirà che vuole tornarsene in Sardegna. L'elemento climatico mi sembrerà sciocco, ma è fondamentale. È fondamentale. Eh, arriva a Torino e arriva, mi sono documentato, dell'autunno in cui arriva, è stato un autunno particolarmente freddo, uggioso, umido, piovoso con la nebbia. La nebbia mi gelava le ossa, mi scrive e ha un incubo ricorrente tutte le notti sogna un grosso ragno nero che scende dal tetto e gli va a succhiare il cervello. Non è proprio il massimo, devo dire. Il primo bienio a Torino è drammatico, le lettere residue, non ce ne sono tante, le lettere residue eh, lo testimoniano in maniera inequivocabile. Un po' alla volta però, e qui c'è un curioso cambiamento, questa Torino gelida da tutti i punti di vista, argida, fredda, qui confesso, c'è anche un elemento autobiografico mio, sono un meridionale deportato a Torino, quindi in qualche modo mi sono un po' immedesimato certo non sono Gramsci, e non solo perché non ho la Roma. Eh, dopo circa due anni e mezzo, cominciamo tre anni, quattro anni, c'è un'immedesimazione, comincia a parlare di Torino come della nostra città, la nostra Torino. Perché? Perché è come se scoprisse ed esaltasse il carattere di serietà di Torino. E c'è una controposizione a Roma, Torino non ama i cantambanchi, i calabroni, i chiacchieratori, quelli con i cappelli tese e le sciarpe svolazzate. Sono tutte citazioni Gramsciane, c'è tutto qua. <coughs> Effettivamente Torino era la capitale, se non del positivismo, scritto una volta il mio maestro Norberto Bobbio, oggetto della cultura positiva. Cos'era la cultura positiva? È la cultura fondata sul rigore, sulla serietà, sul fatto, detto in una parola in modo un po' banale, un po' forse volgare, parlare solo dopo aver accuratamente studiato il tema di cui parlare. Parlare solo, dice Gramsci, dopo aver raccolto una documentazione esauriente dell'argomento. Allora capite che questo, no? Mi sembra che Torino, in qualche modo, la serietà già innata di questo ragazzo, rafforzata dalle esperienze drammatiche della sua infanzia, l'arresto il lavoro giovanile, eh, la malattia, eccetera, è come se si incontrasse con la, il rigore sabao, il rigore di quella città. Quindi il primo incontro è con la cultura positiva, il secondo incontro è con le, la grande industria, Torino è la capitale industriale d'Italia. E Gramsci ne è affascinato, è affascinato dal molto della grande industria, sia per quello che significa, cioè la modernità. Gramsci è stato un grande osservatore della modernità, osservatore critico, Penetrante della modernità, sia perché l'industria significa capitani d'industria, e in qui è ammiratore e comincerà a distinguere i capitani dai finanzieri, cioè l'imprenditore, verso il quale ha un'ammirazione se fa bene il suo mestiere, anche se è un nemico di classe, dal finanziario allo speculatore. Ma sia perché, soprattutto, nella grande industria, grande industria significa la fabbrica come luogo. E chi c'è nella fabbrica? Ci sono gli operai e le operaie gli operai per i quali userà spesso l'espressione uomini di carne ed ossa uomini di carne ed ossa". e lui ne è come affascinato capisce allora proprio conoscendo gli operai che il socialismo ha una forza che gli sembra inarrestabile quelli sono gli uomini che fanno la storia, quelli sono gli uomini che reggono eh, il paese la scoperta eh, la rivoluzione quindi significa la cultura positiva significa il mondo della grande industria, la classe operaia significa il socialismo. Aveva avuto un'infarinatura a Cagliari, ma adesso diventa un militante. Nel 1913 prende la testa del Partito Socialista Italiano. Ed ecco che da, a partire da allora eh, il rapporto con la famiglia di Sardegna è come se si diluisse. E smette anche di insultare suo padre, smette di chiedere soldi perché ha trovato un'altra famiglia. Il partito diventa la sua nuova famiglia. Intanto ha cambiato varie case. Faccio notare, sempre in una delle mie parentesi, che Antonio Gramsci non ha mai avuto una casa sua. Non ha mai avuto una casa. Ovviamente nell'infanzia abitava a casa dei genitori. Quando va a Cagliari prende delle stanze in affitto col fratello Gennaro. Va a Torino, va all'inizio, vive in pensione sulla Dora, quindi il posto è sbagliato perché ha le nebbie di gli gelava le ossa. Poi si trasferisce via via e prende sempre delle stanze in subaffitto in appartamenti dove abitano altri. cioè, è quello che fanno gli studenti universitari o i precari, o in generale, i personaggi, tutti siamo ancora una volta tutti costretti alla coabitazione. Eh, La militanza del Partito Socialista significa che cominciano a capire che sto ragazzo, sto giovanotto, ha un po' di cervello, comincia a scrivacchiare. Già aveva scritto i primi articoli sul giornaletto universitario e quindi comincia a scrivere qualche articolo sulla stampa socialista. La stampa socialista in Piemonte era l'Avanti, il quotidiano nazionale del Partito, che aveva una pagina torinese, ma era anche il grido del popolo, il settimanale del socialismo piemontese, diretto da una donna, Maria Giudice, la quale fu arrestata nel giornale che sono state evocate dell'agosto 1917 eh, e Gramsci dovette diventare direttore perché Maria Giudice rimase in carcere, lui rimase in carcere pochi giorni, e Maria Giudice fu condannata e rimase in carcere per un paio d'anni e quindi poi diventò direttore del popolo. Comincia a scrivere sul giornale e lì avrà questo infortunio. Ecco, qui nella rappresentazione teatrale mh, biografica che ho sentito prima, non sono molto d'accordo, devo dirlo, con il fatto che avete insistito su un, un Mussolinismo di Gramsci, su cui sarei più prudente, nel senso che Benito Mussolini era il leader della ala rivoluzionaria, l'abbiamo sentito, e piaceva molto ai giovani del partito, innanzitutto perché era giovane. Il Partito Socialista era un partito gerontocratico, un partito dove andiamo, do, dominavi, dominavano i vecchi. Mussolini è giovane, è un grande oratore, è un brillante giornalista, quindi piace ai giovani. E Mussolini era direttore dell'Avanti e, come sapete, farà un suo voltafaccia con un articolo, eh, passando, in pratica, dalla linea, rompendo la linea del partito, che era la linea della neutralità nella Grande Guerra, e invece perorando la causa dell'intervento italiano della guerra. E il giovane Gramsci scriverà un articolo sotto forma di un lettore ci scrive, la pagina, pagina dei lettori, un articolo in cui ripete anche un po' la tesi di Mussolini, ma non è tanto un articolo interventista, è un articolo Mussoliniano, tra virgolette, nel senso che lui vuole rompere l'immobilismo del partito e si chiede se la guerra non possa essere anche un momento che serva a rompere l'immobilismo. È un articolo su cui sono stati scritti fiumi di inchiostro, quindi non insisto molto, però finisce lì, finisce lì il Mussolinismo di Gramsci. Mussolini eh, viene espulso dal partito, giustamente, nell'ottobre 1914 e non se ne parla più, però quell'articolo sarà usato poi a lungo, ancora in tempi recentissimi, come una specie o di eh, macchia d'infamia su Gramsci, oppure da parte della destra eh, come argomento a favore che si potesse vuol dire, annettere anche la destra si potesse... anche Gramsci era dei nostri, era un nazionalista voleva la guerra, non è vero comunque eh, da allora Gramsci comincerà cioè dopo questa infortunio tra virgolette, lui vivrà un senso di colpa a mio avviso anche fuori luogo per così dire, ma le vie della psicologia sono misteriose, tu ce lo insegni Tant'è che per un anno e mezzo, quasi due anni, sparisce, cioè si rintana, non si fa più vedere né all'università né nel partito. Ricomincerà a scrivere negli ultimi mesi del 1915. Da allora, e questo qui faccio appunto una glossa importante al racconto che abbiamo sentito, eh, il giornalismo diventa il suo mestiere. Gramsci è stato innanzitutto un giornalista brillante, ma un giornalista che non era solo brillante perché sapeva manovrare la lingua era qualcuno che prova a inventare un giornalismo di tipo nuovo vi ricordate il discorso appena fatto sul fatto di parlare solo dopo aver studiato solo dopo aver approfondito gli argomenti quindi la polemica con un giornalismo facile anche nel suo partito polemizza per esempio con i compagni milanesi cioè voi spesso parlate senza aver studiato le cose il giornalismo di Gramsci è una scienza sociale che non sarebbe stato pensabile senza il retroterra torinese cioè il luogo dove è nato il laboratorio di economia politica dove c'era questa esasperata quest attenzione alla filologia da una parte, alla storia alla ricerca storica documentata dall'altra Gramsci ha introiettato tutto questo intendiamoci Gramsci non chiuderà l'università sarà lo studente che non diventa dottore. Anche se fino al 1918 lui continua a pensare poi di riprendere, c'è cioè qualche frammento di lettera che dice però io devo riprendere la università, la devo finire prima o poi questa cosa. Darà otto esami in tutto. Eh, ma è uno studente molto particolare, è uno studente curioso, uno studente che avrei sempre sognato di avere, ma che non ho mai avuto cioè vale a dire uno che va a lezione per passione e che va a seguire anche corsi che non dovrebbe seguire e quindi andava a seguire lezioni di Luigi Inaldi che insegnava giurisprudenza o di Piano che insegnava matematica o di Lore che insegnava economia cioè andava a seguire lezioni che non, non erano nel piano di studio diciamo così però magari non seguiva quelle che erano nel piano di studio perché si annoiava e si raccontano anche episodi interessanti in cui lui non alza neanche la mano, si alza in piedi certo, e inveisce contro qualche professore. C'è un episodio molto bello raccontato da una compagna di, di classe, che poi diventò professoressa di un liceo di Torino, Azelia Ricci che racconta di un professore che era allora molto importante della lettura diventò preside poi diventò fascistissimo insegnava letteratura latina che era un po' professore maiale diciamo così e che in presenza di alcune suore che seguivano la lezione sui carmi di Catullo si soffermava maliziosamente guardando di sott'ecchio le suore per vedere che effetto facesse i carni licenziosi di Catullo <ride> e grazie a un certo punto non ne può più, si alza in piedi e gli dice aspetta di fare il bufone faccia azione <ride> e, e la cosa che racconta la rigice abbiamo temuto che l'altro chiamasse le guardie dice, e l'altro invece si intimidisce cambia argomento e quindi come dire, abbiamo un gramsci protettore delle suore che è un aspetto inedito <ride> eh, anche questo la serietà Va bene, intanto in realtà lascerà l'università perché comincia a fare giornalista di professione, stipendiato, quindi non chiederà più soldi alla famiglia, uno stipendio molto modesto. Infatti, lui ha la possibilità di andare a, eh, perché non mancavano gli insegnanti negli anni di guerra, a Ulx, quello che poi fu chiamato Ulzio durante il fascismo, in, in montagna andare a fare il professore al liceo di Uzio e lui rinuncerà perché preferirà fare con uno stipendio molto più basso il giornalista stipendiato all'avanti bene, il periodo torinese è tuttavia un periodo fondamentale per queste scoperte ed è fondamentale per l'attività giornalistica abbiamo detto, questo giornalismo di tipo nuovo un giornalismo che crea il suo pubblico, dirà nei quadri del carcere che riprendono tanti temi dell'esperienza giovanile vale a dire Gramsci ci invita è come se invitasse gli editori di ogni, di ogni tipo di attività comunicativa a non usare la spiegazione, la giustificazione davanti alle portiglia pseudoculturale che viene fornita troppo spesso dicendo ma questo è, è ciò che il pubblico vuole, Gramsci direbbe no questo non è ciò che il pubblico vuole, è ciò che voi volete che il pubblico mangi, voci. questo tornerà anche nella sua attitudine rispetto alla letteratura poco dopo. Bene la esperienza giornalistica poi si intensificherà negli anni, anche quando, soprattutto quando la pagina torinese dell'Avanti diventerà un'edizione piemontese davanti. Eh, e quindi l'impegno cresce e poi finalmente nel 1919 nascerà il momento più importante dell'attività giornalistica e poi diventa direttamente politica la rivista L'Ordine Nuovo. Ma attenzione la guerra, non possiamo dimenticare la guerra. Il giornalismo di Gramsci si dedica soprattutto al tema della guerra mondiale. Quella guerra è una guerra epocale, eh, che tutti subito vedono come diversa dalle precedenti, appunto: grande guerra. E Gramsci non si occupa dei fatti militari, non si occupa della diplomazia, della geopolitica, si occupa degli effetti che la guerra produce sulla psiche delle persone, cioè fa una lettura psicoantropologica della guerra. La guerra vista come strumento di instupidimento che dice delle persone di imbottimento di crani e questo imbottimento è fatto di che cosa? soprattutto di menzogne ecco quella passione per la verità che ritorna riemerge in maniera forte e Grano ci fa un lavoro quotidiano, riesce a scrivere fino a quattro articoli al giorno, quasi mai firmandoli perché ci pone dei problemi gravissimi di attribuzione eh? l'edizione nazionale eh, e cos'è? Cosa fa in questi articoli? Smaschera, fa il lavoro di smascheramento della menzogna, di alezzia, togliere il velo che nasconde la verità. Questo fa quotidianamente, costantemente. E lo fa però con una penna agilissima, eh, improntata più che all'ironia a quello che lui chiamerà sarcasmo appassionato, in cui leva come dire, la pelle di dosso a tutta una serie di personaggi della vita politica e culturale, locale e nazionale inventando una serie di nomignoli. Gramsci non a caso è stato molto studiato dai linguisti, dai ortologi e dagli italianisti, perché Gramsci inventa la lingua, è un inventore di neologismi, ma anche è un, qualcuno che sa lavorare sulla lingua facendo delle derubricazioni di senso, cioè cambia significato alle parole, e poi inventa un nomignolo per ogni personaggio della vita pubblica, culturale o politica non posso soffermarli ma sono straordinari Mi fa dei ritratti meravigliosi di personaggi alcuni dei quali sono suoi professori no? e, e li prende in giro in maniera micidiale. ma l'elemento cruciale che emerge è stato un po' accennato è quello che io chiamo il fattore C C come cultura quel frammento che è stato citato che avete qui anche nel vostro in uno dei vostri preziosi documenti dove non in questo è l'altro eh, in quello lì, questo qua, l'ultima pagina, no, cos'è, interno, la 3, la cultura, l'organizzazione, disciplina proprio interiore, eccetera, eccetera, quella lì è tratta da un articolo fondamentale del 29 gennaio 1916 intitolato Socialismo e cultura, in cui c'è anche un po' lo schema di Gramsci giornalista, che usa sempre una sorta di schema, cioè prima la pars destruens, poi la pars construens, prima si, ci dice... Fa la critica, che cosa non è e che cosa non deve essere, e poi dice cosa deve essere, non si limita alla parte critica, anche alla parte costruttiva. E quindi lui dice: bisogna disabituarsi e smettere di concepire la cultura come un'azione volta a travasare contenuti nella mente, dei, nei cervelli eh, dei giovani, per esempio, considerandoli dei recipienti vuoti da empire, stivare di dati e nozione in modo che lui o lei poi ne faccia domani, un uso no, che diventa una barriera di classe, snocciolare eh, appunto quei dati. Ma questo non è cultura, dice Pedanteria, non è intelletto, ma intellettualismo borso e incolore, che servirà soltanto a, a partorire tutta una genia di saputelli, più deleteri per la vita spirituale di quanto siano i microbi della sifilide o della tubercolosi per la salute dei corpi. 29 gennaio 1916, Gramsci non finirà volontariamente in quella categoria dei sapotetti, farà un'altra scelta. Ma la scelta giornalistica è anche una scelta politica naturalmente, che viene incentivata dall'evento epocale all'interno della guerra epocale, 1917. Com'è che non hai citato il mio penultimo libro su 1917? È gravissimo. Questa è una roba che proprio non lo posso, ti il saluto ha fatto appena il suo libro il 17 questa è una censura politica diciamolo è un complotto il 17 è l'anno cruciale e Gramsci che posso dirlo rivela tutti i profeti che scrive nell'aprile del 17 quindi dopo che c'è stata solo la prima rivoluzione quella che ha fatto cadere il zarista scrive mica finisce qui ragazzi questo è solo il primo atto, dice. Questa è una rivoluzione politica a cui succederà inevitabilmente una rivoluzione sociale. Ciao Nello stesso mese Vladimir Ivich Ulianov, che usava già lo pseudonimo di Nicolai Lenin, attraversa in un vagone piombato le pianure tedesche e le steppe russe e arriva a Pietrogrado, già capitale dell'impero. E lì, intanto, sul vagone di mato, Lenin sta scrivendo le tesi d'aprile, giustamente. E sta organizzando la rivoluzione. Gramsci comincerà a seguire, nei limiti in cui gli sarà consentito, abbiamo sentito prima questa grande scoperta che ha fatto lui, che non si usava tanto internet all'epoca, nei WhatsApp, ebbene, lui riesce a, cerca di seguire come puoi, le notizie della Russia. E diventa un grande fan, diciamo, dei bolscevichi. I quali bolscevichi in questa fede andranno a potere il 7 novembre 1917 e lui, poco dopo, scriverà il primo articolo sulla rivoluzione bolscevica, mettendosi un po' in rotta di collisione con i grandi maestri del socialismo internazionale, sto ragazzotto. Perché, rispetto alla dottrina di Marx, la dottrina marxista, diciamo più in generale, quella rivoluzione non poteva essere considerata socialista perché in Russia non si era ancora sviluppato pienamente il capitalismo. Allora, ma questo dice questo giornalista ancora sconosciuto, socialista che è stato lì, no? Salva, sta a Dice, vabbè, ma questo è un modo dogmatico di considerare Marx, no? Che cosa doveva fare Lenin? Non doveva cogliere l'occasione? E quindi non fermiamoci alla lettera. Poco dopo, scriverà un altro articolo intitolato Il nostro Marx, 4 maggio 1918, per il centenario della nascita di Marx. Che è andato il 5 maggio, non poi fate confusione. 5 maggio l'anno in cui muore Napoleone è il 21, però è giunto lo stesso. 5 maggio 18 marzo, 5 maggio 21, infatti i miei studenti sono, sanno tutte le date, vi faccio uscire di testa con tutte queste date, eh, scrive questo articolo, intitolato Il Nostro Marx, in cui appunto insiste su una lettura volontaristica, se vogliamo, ma antidogmatica di Marx. Ecco, l'antidogmatismo diventerà la cifra del pensiero non solo politico ma anche filosofico di Antonio Gramsci non dimentichiamo, questo è un elemento che poi troveremo per tutto il seguito della sua non lunga esistenza ma voglio almeno citare l'esperienza fondamentale appunto del periodo torinese è l'ordine nuovo ho parlato prima del fattore C C come cultura la centralità del fatto culturale L'Ordine Nuovo ha come sottotitolo Rassegna Settimanale di Cultura Socialista. Qual è il punto di partenza di questa rivista settimanale? Che quattro sfigati di ragazzi che si sono incontrati nelle aure universitarie, che tutti fanno la rivista, eh, e si sono incontrati conosciuti nella sezione socialista, qual è il punto di partenza? È che il proletariato ha bisogno, ha bisogno, ha necessità assoluta di darsi una propria cultura autonoma. Autonoma vuol dire non egemonizzata dalla classe dominante, cioè dalla borghesia. Ma attenzione, questo non vuol dire affatto eliminare ciò che le altre culture. Anzi, Gramsci ci invita, questo Gramsci ci invita a impadronirci, adesso sto parlando con cui sono sul proletario dell'epoca a impadronirci di tutte le grandi tradizioni culturali che ci hanno preceduto. Dobbiamo sapere tutto, leggere tutto, conoscere tutto. Ma conoscere tutto vuol dire non solo ciò che è stato scritto, ma ciò che è stato prodotto in tutte le arti, la musica, le arti visive, il teatro, grandi passioni peraltro di Antonio Gramsci. Quindi questa è la di cultura socialista ha questo duplice scopo vale a dire aiutare il proletariato ad elevarsi culturalmente perché come scrive in questo periodo ogni rivoluzione, anzi ogni grande rivoluzione è stata preceduta da un lento lavorio culturale e ideologico l'esempio fondamentale qual è? lo sapete tutti e ditelo la rivoluzione francese preceduta dal comunismo e eh, c'è stata la spiegazione Usiamo la stessa cosa, abbiamo bisogno di fare un lavoro culturale che preceda, dobbiamo essere culturalmente preparati, non si va al potere semplicemente, no? dobbiamo essere più bravi di loro, più preparati di loro, ma perché la classe operaia vive nella fabbrica e passa nella fabbrica la gran parte del suo tempo, quella cultura deve nascere dalla fabbrica e allora la classe operaia deve impadronirsi innanzitutto dei meccanismi di produzione e deve dimostrare ai padroni di essere capace di governare la fabbrica, deve dimostrare ai padroni che c'è una sola figura inutile della, della fabbrica. Il proprietario. È lì che la Poelkan ha deciso di fare una proposta. Questo trova un punto cruciale in quale momento? nel settembre 1920 l'occupazione delle fabbriche in cui la scommessa è far funzionare la fabbrica e, ma la scommessa è anche farla funzionare sulla base di un principio che Gramsci e i suoi amici i suoi compagni hanno cercato di far passare e imporre tutto l'anno precedente già nel 19 vale a dire il fatto che si deve creare in fabbrica uno strumento di contropotere al potere padronale e qual è questo strumento di contropotere? sono i consigli di fabbrica che sono la traduzione tra virgolette dei soviet russi la rivoluzione bolscevica è stata la traduzione dei soviet ne nasceranno le sovietite adesso non fate come dire deviare da ciò che sarà l'Unione Sovietica dopo stiamo parlando di quel momento storico cioè, la massima espressione della democrazia dell'autogoverno delle masse, questi sono i soviet E Gramsci cerca di adattare e amplificare il ruolo dei soviet nei consigli di fabbrica. E prima del settembre 1920, nell'aprile 1920 c'è stato questo lungo, durato più di un mese, sciopero delle Lancette, che è uno sciopero di principio apparentemente sulla questione dell'ora legale, sembra una boiata pazzesca, fantoziana. Invece è una questione di principio, la questione è nell'aprile come nel settembre del 20 chi comanda in fabbrica. In relazione ai vuol dire in relazione alla vita dei lavoratori, delle lavoratrici, che vuol dire anche i tecnici, perché l'occupazione delle fabbriche all'inizio coinvolge tutti, non solo gli operai, perché il consiglio di fabbrica scardina le gerarchie sindacali. Al consiglio partecipano tutti, tutti quelli che vogliono partecipare alla gestione della fabbrica, operai e non operai operai sindacalizzati e operai non sindacalizzati, è il principio assembleare, cioè se noi siamo il consiglio, io non vi chiederò che tessera avete in tasca, siete iscritti al sindacato dei per di giorno per esempio, che niente di meglio da fare, il sabato di venire qua a sentire noi, oppure no, discutiamo e poi votiamo, senza chiedere che tessera abbiamo in tasca, è un principio eversivo che come il sindacato non vede tanto bene, come dire, perché scambia anche le burocrazie, le posizioni di potere del sindacato. Va bene, non la voglio fare tutto lungo, perché vedevo che parlavate tra di voi intanto. Cosa devo interpretare? Perché ormai perché io sono complottista, vedete. Poi vedo che qualcuno comincia ad alzarsi, brutto segno, vi prendete il meglio, peggio per voi. Alla fine saranno sorteggiati dei riciprendi e di Gramsci rimane a Torino fino al maggio 1922, intanto c'è questo piccolo episodio della fondazione del Partito Comunista d'Italia, Spatiamo un'altra leggenda, non è stato fondato Antonio Gramsci, è stato fondato da Matteo Bordiga, possiamo dirlo, a lungo non lo si diceva, ma adesso possiamo, ah, da Ciliseno, Balsamo, diamo questa notizia al mondo, Il Partito Comunista è stato fondato da Matteo Bordiga, Gramsci non è un protagonista della scissione di Livorno, anzi ha perfino qualche esitazione e qualche dubbio che quando conoscerà Vladimir Irich? Il 25 novembre del 22? 25, ah no, io è il 25 dicembre del 25, vabbè. E quando conoscerà conoscerà lei, lei dirà, avete fatto una cavolata, lo sa, E lui dice, sì, ma non è colpa mia! <ride> è stato un Bordiga! E entra ovviamente nel partito e intanto l'ordine nuovo chiude la pubblicazione alla fine del 1920 perché diventa un'altra cosa e nasce il quotidiano l'Ordine nuovo primo quotidiano in Italia che si fregge il titolo di quotidiano comunista non pensate che inventato il manifesto sì, in l'ordine nuovo e sarà il primo giornale chiuso dai fascisti proprio con l'inruzione delle squadre fasciste anche possiamo dirlo dei carabinieri e della Guardia Regia per la pubblica sicurezza adesso ho aspettato un momento di fare <ride> adesso... eh... Granchi lascerà Torino del maggio 22 e va come inviato appunto del partito a un uh, plenum dell'internazionale comunista che come sapete era stata fondata sempre da lui, da Vladimir Illich nel, nel 1919 sulle ceneri della seconda internazionale che era morta di fatto nell'agosto del 14 quando i socialisti tedeschi approveranno i crediti di guerra a cui seguiranno la stessa operazione fatta dagli altri socialisti, tranne gli italiani, onore al merito, e anche il, picco, il piccolo partito polacco e i socialisti russi. Bene, eh, va a Mosca, come, ma arriva a Mosca attraverso un viaggio faticosissimo, che passa attraverso la Finlandia, una roba terribile, cioè già, qui, non è che stava in freccia rossa, una roba terribile, arriva lì che è più morto che vivo. I compagni russi dicono, questo ci muore tra le mani portiamolo in sanatorio e lo mandano in sanatorio, no no vieni vieni, ci sono dei ragionieri di che dice questo muore, il compagno Gramsci non può morire qua perché dice poi l'hanno ammazzato né? e quindi lo mandano in sanatorio e qui attenzione arriva un momento più importante di tutto il pomeriggio, finalmente adesso lo scoop degli scoop, no. Indietro. chi trova il sanatorio chi trova Giulia trova Eugenia ogni pettegolezzo è lecito insomma tra i due c'è una loro storia Eugenia è la sorella maggiore yeah! Oh, neppure la sindaca sapeva sta cosa! Ragazzi. Da te ne è un'altra, erano tante sorelle. Allora, incontra, incontra Eugenia, iscritta al partito. Ragazzi, ti devo rinviare il mio libro, mi per forza, per forza. Vi trovate i dettagli. <ride> Comunque, vabbè. <ride> Quasi tutti. Eh, incontra Eugenia e c'è una fascinazione, direi, intellettuale, ma anche fisica. Non è male Eugenia, devo dire lui direbbe, adesso qualcuno dirà, beh perché lui non è che era proprio, no? Guarda che aveva degli occhi azzurri che corporava, eh? e gli occhi sono quasi tutti, basta guardarlo davanti e basta. Allora c'è questa relazione che dura un tot, e Eugenia era ricoverata lì perché quello era un, era un ex posto di lusso che i che avevano trasformato in casa di cura, però era anche casa dove, eh, io mandato, scusate, gli hanno mandati personaggi importanti per, per fare delle, delle, eh, dei soggiorni terapeutici, diciamo. E quindi lo mettono lì. Lì c'è eh, Eugenia che ha dei problemi di carattere in realtà neurologico, ma ehm, alle gambe soprattutto. E comunque, è una situazione un po'. Chi di voi ha letto La Montagna Incantata, la Montagna Magica? Ebbene. Ovviamente, il da Thomas Mann vive un po' quella cosa lì, la signorina Schultz. Insomma, c'è eh, una love story. Poi, in clinica, nel campo. Cioè. Dopo qualche tempo, Giulia va a trovare Eugenia e lì, lì c'è proprio il coup de fumo. Il colpo di fulmine, ma il Lazzaroncello per un po'. L'ha detto lui, non l'ho detto io. Per un po' lui continua, diciamo, siamo eleganti, una relazione parallela. relazione parallela, a un certo punto però fa la sua scelta e Eugenio non la prende bene. Questa cosa è importante perché Eugenio gli dichiarerà una guerra senza quartiere la perfida Eugenia e a un certo punto cercherà di creare proprio un odio della famiglia Schultz a cominciare dal padre Apollo, il vecchio bolscevico anche lui eh, contro Antonio mentre all'inizio c'era molta apertura verso questo giovane eh, intellettuale italiano il totale per i tanti, il tanti comunisti dirigente anche comunista bene ehm, la tenete conto che la famiglia ha tutti quanti parlavano l'italiano perché a un certo punto potreste dire scusate ma parlavano tutti l'italiano perché tutti avevano famiglia piuttosto dire, agiata eh, tutti avevano fatto lunghi soggetti in Italia molte delle ragazze erano sì. cinque sorelle avevano studiato musica avevano fatto scuole di perfezionamento in Italia tutti loro sapevano un po' di italiano alcuni lo parlavano abbastanza bene e Giulio e di scrivono in italiano per esempio lui sapeva già un po' di ritorno, eh, Gramsci ha già studiato all'università e per conto suo, Gramsci è un grande autodidatta, ha studiato per conto suo inglese, francese, tedesco e russo e eh, quando poi finirà in carcere vuole perfezionare la conoscenza, che dice beh ho del tempo libero, no? posso approfondire la conoscenza lingue. Bene. Eh, il soggiorno in Russia è un soggiorno molto difficile, però è anche il momento in cui scopre, che è stato detto, un po' la gioia degli affetti e dell'amore, ma in realtà l'amore l'aveva già conosciuto a Torino, questo è stato detto, con una bellissima donna, Pia Carena, che era eh, segretaria di redazione all'ordine nuovo, che poi diventerà la moglie dopo di Alfonso Leonetti, che sarà un importante dirigente comunista, che ci ha lasciato molte importanti testimonianze anche sui gramsci. Bene, la eh, vicenda poi rimane in Russia a lungo, deve sempre partire non parte mai, deve sempre partire e rinvia sempre, rinvia, rinvia, rinvia perché la muoio, la tiene, diciamo la verità, poi dalla Russia si decide che deve andare come delegato a Berlino ma poi dicono Berlino è pericoloso e, e le condizioni climatiche non sono buone, e viene mandato a Vienna non è che poi Vienna si se... va a ah, Sanremo a Vienna Infatti altro trauma passa avviene parecchio tempo, lì intanto fonda, come dire, per Emanazione fonda l'unità, 12 febbraio 1924 che esce a Milano, Giornale degli operai e dei contadini, recita il sottotitolo. Quel titolo è unità importante, l'unità è l'ossessione di Gramsci. L'unità significa unità del partito, anche del partito russo quel frammento di lettera che abbiamo sentito prima e l'invito a non spezzare l'unità del Partito L'unità del Partito Italiano, ci torno tra un attimo, significa l'unità degli ucraini e contadini, che vuol dire l'unità del mezzogiorno con il 73 del nord e del sud uniti nella lotta. Questo significa l'unità. L'unità del Partito viene preservata da Gramsci come un valore importante, anche se non è d'accordo con la linea di Poldi e le lettere che scrive ad altri compagni per esempio a Scocci Mario che è stato citato a Togliatti che ovviamente è stato citato ma anche a Giulia lui spiega non sono d'accordo con Amadeo ma Amadeo è una forza ha straordinari doti organizzative. Gramsci teorico del pensiero organizzativistico e in più dice che io non voglio rompere il partito solo che un po' alla volta questo tiremolla e molla eh, dovrà finire e quindi Gramsci prenderà le rete del partito per così dire Intanto fonda anche da Vienna l'ultima serie dell'Ordine Nuovo, l'Ordine Nuovo settimanale 19-20, l'Ordine Nuovo quotidiano 19-22, poi nel 24 fa un ordine nuovo e comincia a fare progetti culturali di collare di libri, una serie di cose, un fervore culturale straordinario. Nel 24 abbiamo sentito, nell'aprile 24, che viene eletto in Parlamento alla Camera e terrà, questo non è stato detto, devo dirlo, invece un solo discorso alla Camera. 16 maggio 1925, interrotto 30 volte mentre parla, eh, questo è testimonato dagli atti parlamentari che sono a disposizione, eh, non so se ce l'avete come, tutte le biblioteche del Regno le trovate. Eh, 30 volte, ci sono 30 interruzioni, 18 le fa Benito Mussolini. Cioè, ogni volta che le parla. Allora, quando noi vediamo i talk show, io purtroppo ho partecipato a qualcuno, ma devo dire esperienze traumatiche, perché ci sono dei... Gramsci usa la categoria spezzatori di comizio, lì sono gli spezzatori della parola dell'avversario perché cercano di farti perdere il filo e Gramsci dirà caspita, mi hanno fatto perdere il filo del discorso che verrà poi a Giulia non sono contento di me perché alla fine mi sono fatto ho perso il filo del discorso ma accidenti che il discorso fa Gramsci e a un certo punto proprio rispondendo quel discorso è contro la cosiddetta legge eh, che doveva mettere fine alle associazioni segrete della massoneria, in realtà era una legge, Gramsci dice, questa è una legge che state facendo per mettere fuori gioco i partiti di opposizione e il partito comunista, ovviamente aveva capito tutto. E a un certo punto una delle interruzioni di Mussolini, una delle 18 di Mussolini, eh, gli dice Mussolini, dice, voi oh, comunisti avete parlato tanto di emozione ma l'emozione l'abbiamo fatta noi! Gramsci è vero che si interrompe ma non si scompone e voltandosi verso l'emicicolo dirà la vostra non è una rivoluzione la rivoluzione è quella che cambia le classi sociali al potere voi avete semplicemente cambiato il personale politico straordinario 16 maggio 25 la Gramsci intanto si è trasferito a Roma, vive di nuovo in una camera subaffittata presso una famiglia tedesca, famiglia Passaglio, e vive gli ultimi momenti diciamo, della sua attività politica che poi si concludono con l'arresto che avviene l'8 novembre 1926, quando lui è ancora deputato in carica, il decreto emanato dal governo e controfirmato da sua maestà Vittorio Emanuele del Terzo, vorrei ricordarvi eh, che mette, dichiara decaduti deputati del giorno dopo, quindi Gramsci viene arrestato anche contro la stessa legge fascista viene arrestato e viene mandato a Regina Celi qui comincia la nuova fase di quello che possiamo chiamare il calvario di Gramsci cioè la vita diva, diventa un calvario letteralmente un calvario, una via Crucis diventa e le tappe sono stazioni della via Crucis che passeranno attraverso due settimane a regina Celi e lui scriverà sono state le due settimane peggiori di tutta la mia vita, Racconta di questo giaciglio che ti danno pieno di cimici con, le, con le, la biancheria sporca e di insetti di varia natura due settimane diciamo, che sono come anni hanno pesato poi dopo queste due settimane a Regina Celi viene mandato al confino a Ustica dove starà 44 giorni è uscito un film recente intitolato 44 giorni e lui dirà che quello è stato un periodo bellissimo alla fine dopo i giorni di Regina Celi perché gode di una certa libertà come confinato non ci sono ancora indicazioni <ride> precise ancora e al confino si organizza, trova Amadeo Bordiga e pigliano casa insieme, non muore l'Uxorio, ma pigliano casa insieme. E poi lui racconterà. a Amadeo, bravissimo a fare il caffè, <ride> napoletano. Cioè, è napoletano. Fa un caffè. Gramsci era un grande bevitore di caffè, oltre che un grande fumatore. Bene, ma cosa è che il progetto di Ustica è importante perché questi fanno rinascere l'isola, questi confinati politici. Da tutti i punti di vista e soprattutto Gramsci e Bordiga, per l'impulso di Gramsci ma soprattutto, mettono su due scuole per i confinati politici ma anche per gli abitanti dell'isola, scuole di alfabetizzazione e scuole invece di formazione superiore che dividono per facoltà Bordiga responsabile del comparto scientifico, era ingegnere, e Gramsci responsabile del comparto umanistico. Cioè questi in un mese e mezzo. E io ho pubblicato recentemente su una rivista Gramsciana eh, proprio le interviste eh, a due abitanti di Ustica che erano state fatte anni fa e che poi io ho avuto recentemente e ho pubblicato. E raccontano come l'isola viene cambiata da queste personalità. Bene, da Ustica poi viene mandato a Milano e lì comincia tutto il gioco che un giudice istruttore, bravissimo, nel senso una carogna fatta e finita, Giudice Macis fa con Antonio Gramsci, cioè fa la parte che abbiamo visto tante volte in qualche telefilm americano dello sbirro buono e dello sbirro cattivo no? e gli fa credere che è dalla sua parte non posso spermare però questo è un capitolo molto interessante insomma in realtà Gramsci si fa un po' fregare perché Macis era sardo lì la sardità lo frega perché poi Macis gli fa capire gli fa credere che appunto che lui è quello buono, che con gli altri sono gli spiriti cattivi no? e che lui vuole aiutare, in realtà non è vero comunque la conclusione è che eh, prima è un detenuto, sta parecchio tempo a San Vittore e lì come scriverà tenete conto che non poteva ricevere libri dall'esterno e quindi lui cosa leggerà? Leggerà ciò che trova nella biblioteca del carcere che potete immaginare che posso trovare la biblioteca del carcere negli anni venti in fascista, San Vittore e lui dirà, ma io mi sono abituato a razzolarne le tamai. E alla fine mi sono reso conto che anche la peggio letteratura, la triviale letteratura, Carolina Invernizio, l'onesta gallina della letteratura italiana, la chiamerà, anche lì c'è da imparare. Dice, dice, il proveto dice non si fa sangue dalle rape, e invece non è vero, si può trarre sangue anche dalle rape. Lui comincia a elaborare il concetto di nazionale popolare, su cui scriverà pagine fondamentali nei quaderni, cioè interrogante sul fatto appunto perché la letteratura popolare è solo fatta di schifezze. Proviamo a pensare, no, allora si interroga gli intellettuali, perché gli intellettuali non si sono posti dalla parte del popolo. E' una letteratura che aiuti il popolo a salire, non a farlo scendere. Tenete conto che già ai tempi dell'Ordine Nuovo il gruppo Gramsciano era chiamato dal gruppo napoletano di Bordicchi culturisti o culturalisti, no? con un certo disprezzo, no? va bene, comunque, dopodiché credo periodo di San Vittore va poi, eh, mi diverso un po' d'acqua intanto, di vedi noteroso, va, va, torna a Regina Celi, torna a Regina Celi e lì finalmente diventa un detenuto in attesa di processo cioè si fa il famoso processone 50, più di 50 dirigenti comunisti quelli che, tutti quelli che sono finiti in carcere quelli che non sono riusciti a scappare in pratica vengono portati alla sbarra. e lì meraviglioso è Umberto Terracini Terracini prende per i fondelli questo tribunale che non è un tribunale vero non c'è neanche un magistrato questi sono squadristi che sono diventati centurioni della milizia volontaria per la sicurezza nazionale cioè le squadre fasciste sono diventate un corpo militare, come i carabinieri cioè non è che hanno fatto un concorso eh, diventate assassini sono diventati cammini sono la mia eh, sono diventati appunto un corpo dello Stato e il tribunale è fatto da cinque di questi gaglioffi, cioè non c'è un, un magistrato Bene, il processo è una roba bellissima, interessantissima, eh, non, non entro nella, nella strategia perché se no lo facciamo troppo lungo, sono conclusione, l'avvocato che era un deputato, ex deputato comunista, Sarto, eh, viene, viene, ci ha raccontato poi perché eh, non è verso il pubblico. Abbiamo le testimonianze degli imputati e di quelli che fanno la difesa, tipo questo avvocato Sant'Anna, il quale racconterà appunto le due famose frasi, quella del pubblico ministero Sgro, che conclude la sua requisitore dicendo che bisogna impedire a questo cervello di funzionare per almeno vent'anni, condanna infatti a venti anni, quattro mesi, cinque giorni di reclusione, e l'altra frase che Gramsci dice rivolto alla Corte voi porterete l'Italia alla rovina e toccherà a noi comunisti salvarla voi non mi potete vedere perché dovrei denudarmi e non sta bene ma ho i brividi cioè lui dice esattamente questa frase bene, comincia toccherà ai comunisti salvati troppi l'hanno dimenticato eh, comincia l'ultima e più terribile fase della vita di Gramsci le stazioni finali del Calvario. Viene mandato prima, si discute quale carcere mandarlo, carcere di massima sicurezza. Ma la famiglia interviene chiedendo che venga mandato in un carcere dove ci sia la possibilità di cure per detenuti bisognosi, bisognosi di. cioè, gran c'era in condizioni fisiche, non era proprio, no? E alla fine decidono a Turi perché Turi era considerato un carcere dove si poteva, potevano essere ricoverati, chi di voi è andato a Turi? Visitatori la cena di Gramsci? No, devo dire colpevolmente no. Eh, vabbè, ma a Turi non in vacanza. Intendiamo eh, no, no, dire, no, chi di voi ha... visitato è no, vi no, vi no, no, perché sono di, di quelle parti. Eh, appunto, l'ho capito dalla, dalla, dalla cena. Eh, allora, vi inviterei, se non volete leggere il mio libro, andate a Turi. Si chiede un permesso, bisogna mandare i documenti prima i nomi, li fanno entrare con due guardie carcerari li fanno entrare nella cella di Gramsci. Il carcere è tutt'ora in funzione. Andate a visitare la cena di Gramsci. La cella di Gramsci è considerata monumento nazionale, quindi eh, non ci vengono messi detenuti. No? Eh, andate lì, passateci e fanno stare 5 minuti, ma massimo. Non dico altro, andate lì e poi chiedetevi ma come ha fatto quest'uomo a stare qui dentro senza l'internet, come dice il mio condomino, l'ho trovato sopra l'internet, ah, con tutte le limitazioni del caso a produrre quello che ho prodotto. Va bene, comincia la fase della reclusione, non è più un detenuto ma è un recluso, è un recluso. Ora, negli ultimi tempi, tra le tante leggende, io ho fatto un libro che si intitolava, ho avuto la bontà di citare, Inchieste su Gramsci, in cui abbiamo voluto sfatare un po' di leggende su Gramsci. Una di queste leggende è persistenti, diffuse anche da voci autorevoli, è che Gramsci è stato un privilegiato in carcere. Allora, arrestato l'8 novembre del 26, riceve il permesso di scrivere in cella, sapete quando? Nel febbraio 1929. Fatevi i conti. Uno che faceva l'intellettuale di vestiti. Cioè, capite? Il tormento interiore di lui. Poteva scrivere due lettere ogni 14 giorni, che lui doveva calibrare, quindi una alla famiglia di Sardegna e una alla famiglia russa. Poteva riceverne, ma non poteva scrivere. E poteva scrivere solo ai familiari diretti. Se voleva scrivere all'amico Piero Sraffa, non poteva farlo. O al vecchio professore Umberto Cosmo, doveva scrivere a Tatiana, che ricopiava delle parti e la mandava poi all'interruttore all vero. Attenzione, quando riceve il permesso di scrivere in carcere, 5 minuti, mi dicono, va bene, il permesso di scrivere in carcere, cioè la, è importante, mi sento come Gramsci che viene, no, jugulato, <ride> può farlo per circa 4 ore al giorno e può avere contemporaneamente nella cella Soltanto circa quattro pezzi. Quindi già abbiamo troppa roba. Perché questo è un pezzo, questo è un altro, questo è un altro, questo è quattro basta. Intanto comincia a ricevere al permesso di ricevere libri dall'esterno grazie a Piero Sraffa, amico facoltoso, professore di economia a Cambridge, economia politica, che gli apre un conto illimitato alla libreria, alla libreria Spelling di Milano. Eh, ma i libri che Gramsci chiede devono passare quattro vagli censori. L'ultimo dei quali è di Mussolini, quindi il direttore della prigione, il capo della polizia, il ministro dell'interno e il duce. Spesso il duce è anche il ministro dell'interno, quindi comunque le due vesti. E quindi questo, poi, questi libri arrivano e vengono messi in una cella, non nella cella di Gramsci, non può averli in cella. Vengono messi in un magazzino e quindi, lui per avere i libri deve chiedere di volta in volta quelli che hanno superato il pagno censorio eh, di volta in volta può avere un libro ma se ha già quattro pezzi deve restituire un pezzo se no non può averlo tutto questo con l'ansia del tempo che scorre perché ha pochi minuti per fare tutto questo va bene finalmente comincia a scrivere scrivere e le prime cose che fa sono esercizi di traduzione adesso non mi posso addentrare insomma eh, di là poi comincia a scrivere ah, si fa già nel 27 scrive la Tatiana che si sta facendo un piano di lavoro l'ottimismo della volontà anche perché quel magis fetente gli fa continuamente credere che lui il permesso l'ha firmato e che non si capisce perché non arriva una palla naturalmente eh, e quindi lui fa un piano di lavoro già nel marzo 27 e dice cosa vuole studiare tra cui vuole studiare una storia dello spirito pubblico e una storia cioè, degli intellettuali eccetera eccetera eccetera gli argomenti su cui vuole lavorare c'è uno sforzo costante di Gramsci di dare ordine e di fare ordine in se stesso nel suo lavoro è un modo per resistere alla prigione deve organizzare il suo tempo e anche il suo eh, lavoro interiore, il suo lavoro intellettuale con tutte le difficoltà che ciò comporta, tutto questo nel procedere dell'aggravamento delle condizioni che lo porteranno poi nel marzo del 1933 a una gravissima crisi da cui non si salverà più. Dopo, alla fine del 33 riesce la famiglia interviene, eh, ottiene che venga trasferito in una clinica, sia pure in condizioni di detenzione, a Formia, dove rimarrà fino alla, eh, al 35 e eh, poi praticamente dal marzo 35 in avanti Gramsci non scrive più. Ormai su condizioni di salute scrive solo qualche lettera non scrive più i quaderni questa è una delle ragioni per cui c'è qualcuno che si è inventato no, il quaderno scomparso queste coiate pazzesche di nuovo eh, perché dice ma dove mai non ha più scritto il 35 e eh, perché non ce la faceva più lo, lo racconta lei cioè, non riesco più a concentrarmi a concentrarmi bene da Foglia sarà poi mandata l'ultima stazione di Acrucis e la clinica qui si sana, ma nel suo caso il nome non corrisponde alla realtà, perché quella diventa la clinica qui si muore. Mm. Tre minuti finali perché ho gli sbirri alle carcaglie, mm. per dire qual è il succo. I quaderni del carcere vanno letti, in qualche modo accanto alle lettere, perché le lettere sono un aiuto. Quelle del carcere sono il moderno zibandone, l'equivalente allo zibandone dei Leopardi, che è morto esattamente un secolo prima, 1837. Avevano la gobba tutte e due. Sono. Eh, sono, hanno una struttura, e la, e una struttura reticolare e la sua è una scrittura a spirale, perché lui torna sugli argomenti e ogni volta che ci torna li approfondisce. Tanto che a un certo punto comincia a temere di non uscire vivo da questa situazione. L'inferno in cui sto morendo, scrive in una lettera, questo inferno in cui sto morendo. E allora comincia a riscrivere i quaderni, cioè barra con una linea che però lascia visibile ciò che c'è sotto, le righe, e riscrive rielaborando, in modo che lui può sempre leggere cosa ha scritto e Fare un confronto. E poi comincia a fare dei quaderni monografici speciali, dei piccoli saggi, per così dire. No? Americanismo e Fordismo sono uno di questi quaderni. Rino Torrella su Machiavelli sono un altro di questo quaderno. E così via. Il Risorgimento è un altro di questi quaderni. Eh, comincia a cercare di focalizzare. Il succo dei quaderni, qual è? Gramsci se nella già nell'età giovanile abbiamo detto all'idea di una rivoluzione che debba essere preparata da un lungo lavorio culturale e quindi non pensa mai alla rivoluzione semplicemente come lo sfondamento della porta l'assalto al palazzo inverno ma nello stesso tempo la rivoluzione ha questa parte culturale fondamentale però no, si conclude con un'altra. nei quaderni cambia la prospettiva Gramsci è un uomo sconfitto che prende atto della sconfitta sua del suo partito, del movimento proletario internazionale ma questo non lo induce affatto a rinunciare alla prospettiva rivoluzionaria. Gramsci rimane un rivoluzionario fino al 27 aprile 1937, ore 4 e 20, della notte quando spira. Ma semplicemente pensa che occorra cambiare il modello di rivoluzione. Alla rivoluzione intesa come assalto frontale, come atto, sostituisce una rivoluzione intesa come processo processo fondamentalmente culturale nel quale si tratta di costruire una contro-egemonia rispetto all'egemonia delle classi dominanti. E in tutto questo centralità ovviamente degli intellettuali che devono diventare organici della classe, della classe superare, non del partito, della classe operare. Tutto questo è l'insegno di un rifiuto di ogni dogmatismo. Si allontana via via da quello che ormai viene chiamato marxismo, barretta, leninismo, esprime dissenso molto netto rispetto alla svolta social-fascista del 1929-1930 quando Stalin fa credere che ormai il capitalismo è morto con la grande crisi di Wall Street e che quindi si deve portare avanti la rivoluzione, è che i socialisti sono uguali ai fascisti. Gramsci esprime dissenso, ma è in carcere e sempre più si allontana dalla dogmatica marxista-leninista. Ma Gramsci tuttavia, anche se sembra strano, rimane un marxista. Semplicemente avvia una fase nuova del marxismo mondiale e questa fase nuova vuol dire che allarga la gabbia marxista, introduce concetti nuovi per esempio comincerà a parlare non più di classe operaia, ma di gruppi subalterni cioè allarga enormemente oggi precari all'università non sono classe operaia, ma sono subalterni fanno parte dei gruppi subalterni cioè subiscono lo sfruttamento e un'oppressione non devono essere liberati anche loro vi direbbe Gramsci, anche loro hanno bisogno di essere liberati devono liberarsi oppure ha una concezione dello Stato come allargato con tutte le funzioni nuove, quelle che passano non solo attraverso l'azione poliziesca, passano attraverso l'imbolimento dei crani. Cioè, lo capisce no? in carcere, mentre lo stanno capendo quelli della scuola di Francoforte in America, Adorno, Orkheimer, Marcuse. Ovviamente lui non conosce, non legge, però lui capisce che il capitalismo, che lui non considera più come Marx semplicemente un modo di produzione, ma come una civiltà nel bene e nel male, una civiltà che ci vuole performare, ci vuole conformare, e vuole stabilire come dobbiamo vivere e come dobbiamo morire. Perfino i costumi sessuali, dice Gramsci, ci vogliono. Il capitalismo vuole decidere, vuole organizzare la nostra vita dalla culla alla bara. Allora, ci sono tanti gli elementi che mi porta, innovativi. Insomma, i quadri nel calcio sono da una parte una riflessione sulla sconfitta, ma anche una riflessione per superare la sconfitta. Pessimismo dell'intelligenza, ottimismo della volontà. Ma cambiando gli strumenti, cambiando anche il linguaggio, il lessico, cambiando lo strumentario. Ma Tramsci, comunque, un uomo che non si arrende e non invita la resa e, soprattutto, non diventa un liberale democratico. Ritiene che il socialismo sia ancora l'unica alternativa alla barbarie, solo che ci propone un altro socialismo possibile. E allora. La domanda che ponevo all'inizio retoricamente è come mai Gramsci è l'autore italiano più studiato, bla bla bla, e come mai, vi chiederò ancora, dopo il cosiddetto crollo del 1989-91, quando perfino gli editori hanno smesso di pubblicare i testi marxisti, si è salvato solo Marx, che peraltro dichiarava di non essere marxista, e non solo si è salvato, ma è emerso e ha giganteggiato Antonio Gramsci. Perché? Ve lo dico io? Perché proprio da Gramsci emerge la prospettiva di un altro socialismo possibile. Un socialismo, come lui scriveva, come dice nel 1920, no, il comunismo non oscurerà la bellezza e la grazia. Non oscurerà la bellezza e la grazia. Una frase che dice tante cose. Ecco, quello è il comunismo di Gramsci, che tuttavia appunto non perde mai di vista l'obiettivo fondamentale e infine e mi si è consentito una sola citazione per chiudere prima che mi portino via ammalettato da Gramsci promana uno straordinario fascino umano non solo intellettuale cioè Gramsci ci seduce e questo capite perché eh? abbiamo trascurato Tatiana. Io alla fine nel mio libro dico a un certo punto che secondo me alla fine lui ama Tatiana. Non consumeranno, a meno che altre scoperte successivamente, ma noi siamo aperti a ogni prospettiva. Due? Eh, sono rimaste in Russia. E mai uno straordinario fascio un intellettuale ma soprattutto umano umano. Anche per questo elemento di tenerezza che emerge continuamente. E voglio chiudere con una lettera di cui tu hai fatto un frammento di citazione, sì. ma proprio un frammento troppo breve. So, sì. che poi non l'hanno ancora perché l'hai detto velocemente. <ride> È una lettera che lui scrive a sua madre nell'imminenza della sentenza, 10 maggio 1928. La sentenza arriverà il 4 giugno del 28. Chiedo all'imprito pubblico. Un attimo di pazienza, e non me ne andate a mettere sto per leggere il tuo bel Antonio Siete stati bravi finora, fate. come si dice in Sicilia, chi fa cento non fa l'uno, perde cento e l'uno pure. Io sono sulla dermatica, massimo rispetto per Sicilia, terra che adoro però vorrei un attimo di concentrazione è proprio come se ci fosse Arturo Benedetti Michelangelo che suona il pianoforte carissima mamma non ti vorrei ripetere ciò che ti ho spesso scritto per rassicurarti sulle mie condizioni fisiche e morali vorrei per essere proprio tranquillo che tu non ti spaventassi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 che perciò io non posso che essere tranquillo e contento di me stesso. Cara mamma, vorrei proprio abbracciarti stretta stretta, perché sentissi quanto ti voglio bene, e come vorrei consolarti di questo dispiacere che ti ho dato, ma non potevo fare diversamente. La vita è così, molto dura, e i figli qualche volta devono dare dei grandi dolori delle loro mamme se vogliono conservare il loro amore la loro dignità di voi grazie Applausi.